Quando parlano volte mi sembra di capire Ma in realtà non mi illudo, vorrei essere a casa con miei occhi a sognare Cerco in vano una sedia, ma anche sotto il divano E non sono che un chicco in un campo di grano Quando vado a una festa, rido e stringo la mano ma in realtà sto cercando l'uscita e la mangio con gli occhi quella porzione di vita prendo solo una petta, però vado di fretta che già sento quel nodo stringersi. con il mio respiro mudersi la mania pria mia Sopra del mondo, un parapetto dove il l'ultimo grido e mi afferra la gola, smorza il mio piatto perché... Quando guardo su un alto già mi manca il soffitto, tanto che è buco il cielo al pensiero se guardo poi in basso. Vedo ancora i miei piedi, galleggiare tra le stelle, che anche quell'universo dentro il buio sembra muoversi, oh, e di colpo sento sciogliersi. Quella L'ultima corsa è tratta da Giorni Contati, un album del 2015, vi invito ad ascoltarlo, spero vi piaccia.